Grazie di nuovo Presidente, allora eh, eh, sì io ho sentito la necessità oggi di presentare un ordine del giorno come tra l'altro ho fatto anche in occasione di altre delibere eh, di questo genere, proprio per quanto riguarda la questione dell'attuazione delle stesse. Eh, perché, come accennavo nel mio precedente intervento, <coughs> purtroppo ci siamo resi conto che eh, l'attuazione non è avvenuta in maniera eh, spedita, assolutamente no. Eh, in alcuni ordini del giorno che avevo presentato, per esempio, avevo anche proposto che le delibere eh, fossero presentate a doppia firma, cioè sia dell'assessore all'urbanistica ma anche dell'assessore al patrimonio, visto che molte delle attività conseguenziali a queste decadenze devono essere svolte appunto dal, dal Dipartimento patrimonio. Tanto per, per esempio per citarne alcune la trascrizione della delibera stessa per la quale ricordo che già per Tor Vergata ci voglia addirittura un anno perché eh, non era neanche detto che fosse possibile trascrivere la delibera come atto quindi fu prima trascritta con riserva ed un anno dopo invece in via definitiva. Poi questi immobili una volta votati la decadenza rientrano nel patrimonio del Comune di Roma e bisogna svolgere tutte le attività a cui accennavo prima per restituirle a legittimi proprietari. Quindi eh, siccome è necessario svolgere questo lavoro in maniera congiunta tra due dipartimenti, con questi ordini del giorno a cui hanno fatto seguito Uh, ha fatto seguito una importante nota dell'assessore Montuori che è uscito nell'ordine del giorno si è dato vita ad un tavolo un tavolo di lavoro coordinato proprio dal vice direttore Botta il cui scopo era quello di individuare le procedure necessarie da mettere in atto eh, per attuare queste delibere e soprattutto anche con il riparto delle competenze tra i vari dipartimenti perché inizialmente, devo dirlo, abbiamo assistito in alcuni casi un po' ad un rimpallo questo succede, lo devo dire quando eh, il perimetro delle competenze non sono ben chiare e ben definite Siccome, come abbiamo sempre ribadito, questa è una strada nuova che l'amministrazione non ha mai eh portato avanti eh, e tutto da costruire quindi il, la finalità del tavolo era proprio quella di individuare le procedure chiare e di distribuire le competenze tra i vari dipartimenti eh, il tavolo eh, dal 2019 fino ad oggi ovviamente ha lavorato anche con il supporto dell'avvocatura del segretariato proprio perché non sono questioni semplici da eh, dirimere e eh, a seguito <coughs> Nelle istituzioni di questo tavolo sono state fatte anche delle commissioni. Una l'abbiamo fatta a maggio di quest'anno, quando ero ancora io Presidente della Commissione urbanistica, e una è stata fatta più recentemente dal Presidente Chiossi. E purtroppo devo dire che in quelle commissioni un quadro chiaro della, di queste procedure della distribuzione di competenze ancora non è emerso, perché in entrambe le occasioni gli uffici eh, ci hanno detto che stavano ancora lavorando per. Eh, per definire le modalità di attuazione di queste delibere. Di Siccome noi non vogliamo che questo discorso rimanga lettera morta, perché come dicevo prima. Eh, la nostra finalità è quella di restituire le case a legittimi proprietari e questo che loro si aspettano dopo tanti anni di fatica e di battaglie. noi dobbiamo garantire che l'amministrazione invece abbia ben chiaro le azioni da mettere in campo per, eh, per attuarle ed è semplicemente questo quello che io chiedo in questo ordine del giorno che sono contenta che venga sottoscritto anche da altri miei eh, colleghi quindi senza eh, nulla togliere non spetta a noi certo eh, assegnare le competenze ai vari uffici e ai dipartimenti, ma lo voglio leggere. Con questo ordine del giorno eh, si, chiede al, eh, si impegna la sindaca e gli assessori competenti a voler adottare con la massima urgenza ogni atto idoneo volto alla completa attuazione di tutte le delibere di annullamento, decadenza e revoca finora approvate dall'Assemblea Capitolina, nonché a procedere all'attuazione degli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina attraverso le individuazioni riunite al procedurale certo e un quadro di ripartizione delle competenze chiaro, coinvolgendo, ove necessario, anche gli altri livelli istituzionali e poi a provvedere, mediante l'adozione di successivi atti, alla prosecuzione di tutte le attività di verifica della regolarità amministrativa delle società e delle cooperative operanti nei piani di zona e dei patti convenzionali da loro sottoscritti, affinché venga rispettato e tutelato il principio di legalità a garanzia del pubblico interesse e della finalità sociale degli interventi ricadenti nei piani di zona quindi eh, ci sembra, appunto a me sembrava come prima firmataria doveroso presentarlo, proprio alla luce di quello che è emerso nelle due ultime commissioni dove questo quadro per preciso ancora non è, eh, non è stato delineato. Ringrazio quindi eh, l'assessore Montuori, il Dipartimento Urbanistica che con la bellissima notizia di ieri, lo voglio ripetere, stanno comunque andando avanti per procedere alla riassegnazione almeno di questi otto. Appartamenti di Tor Vergata ma ricordo che la delibera di Tor Vergata è di marzo 2017 quindi ormai ci apprestiamo quasi a raggiungere il quarto anno dopo la votazione della delibera. Ritengo che per le altre successive i tempi debbano essere molto più celeri. Grazie.